Ed ora, dalla clinica bob veterinaria, prosegue la storia dello psicoconfusionato ciarlatano impazzito. Salve infermiera, com'è il nostro prossimo paziente? Beh, non tanto in gamba, poverino, oh. deve avere qualche altra cosa Speriamo bene, dei soldi almeno <ride> Sta andandosene in coma Vuol dire che non opererà se non sarà pagato Esatto, non faccio segno se non mi farà un assegno <ride> Ma se vede la sua parcella non sopravviverà? bene, lo terremo in vita con un conto corrente artificiale <ride> dottor Bob Freud, guardi il paziente sta andando nel profondo oh, oh, ma sta davvero son sprofondando mobili. Son mobili. sono mobili chi? le sabbie <ride> ma non lo erano le donne ehi, <ride> hey, non vedo niente laggiù datemi un'idea luminosa per cosa? per vedere al buio <ride> Dottor Bob Freud, sta bene? Ehi, dottor... Big uh, uh, uh. E così come di consueto siamo alla fine della clinica Bob veterinaria. Non mancate la prossima volta e udrete il dottor Bob Freud dire... Oh, almeno questo non dovrò denunciarlo alle tasse. Perché no? Beh... Sono stato pagato sotto banco. È giusto, È Vorrei che questo numero l'avessero fatto in un altro modo. Come volevi che lo facessero? Un po' meglio. Ma...